È indispensabile, come stavamo dicendo prima, della sostenibilità, prima ancora, quindi recupero. È una cosa che mi è stata insegnata molto da mia mamma, che essendo contadina, di origine contadina per lei buttare un... era uno spreco inconcepibile, poi vabbè, lei è contadina ma ha passato il dopoguerra, perché ha un po' di anni, quindi recuperare quello che è sempre recuperabile in cucina, buttare significa non saper lavorare, principalmente.